Alcune cose puoi cercarle quanto vuoi, ma non puoi trovarle. Questo vale per quel pezzo di lego che ti serve per andare avanti, ma si applica benissimo anche alla felicità o all'amore. Alcune cose ci sorprendono mentre stiamo facendo tutt'altro. Quindi smettiamola di cercarle. Numero 2 Ogni giorno dovremmo ringraziare per le cose che abbiamo. dieci dita Una casa Un divano L'acqua, per fare la doccia e per bere. Così forse saremmo meno impegnati a lamentarci. Anche perché molte volte ci lamentiamo per cose come il volo Ryanair, pagato 9 euro che ci sta portando in posti mai visti dai nostri genitori e che ritarda di ben 15 minuti. 3. Non è importante il numero di mi piace, views, iscritti, commenti, amici, cuoricini. Che senso ha postare una foto del caffè prendendo migliaia di like, ma poi non avere neanche una persona con cui berlo quel caffè. E magari parlare dei propri problemi. Come ad esempio il volo Ryan era in ritardo.